Allora sicuramente è una scarpa alla gara stiamo sui 200 grammi circa direi però che non è la <SILENCIO> Sabato mattina è sicuramente molto incasinato perché sto aspettando che arrivi Andrea per fare come al solito l'unboxing. Unboxing che consisterà nell'aprire due scarpe delle quali Andrea non sa assolutamente nulla e eh, Andrea ci dovrà raccontare quanto pesano, quali sono le prime caratteristiche che gli vengono in mente e se riuscirà a non sbagliare di, di molto, gliene regalerò anche una, cosa che gli permetterà nei prossimi giorni di fare un test. So che ho eh, ogni tanto. Sbaglio l'audio, mi sono preso un altro auricolare per capire se riesco a fare una sorta di backup. Vediamo quando arriva, nel frattempo ci sono come al solito le eh, 2500 che vogliono fare il campionato a monomarca. Eh, più tardi tra l'altro ci sarà pure il campionato italiano e quindi eh, farò il tifo per tutti coloro i quali parteciperanno alla gara. Tra l'altro c'è pure il mio amico eh, Cosimo. Vediamo se Andrea arriva puntuale nei prossimi minuti, comunque unboxing. dentro max <ride> vai puoi vado vai, via. allora adesso le regole sono sempre le solite devi dire quanto pesa la scarpa quali sono le caratteristiche principali e se ci arrivi abbastanza vicino una di queste scarpe te le, te le posso anche regalare sono due scarpe intanto almeno sono due scarpe eh, e dai, almeno fin lì ma batterai il tuo record nel, nell'apertura ho già aperto No, non è vero Ma ti ho dato un vero taglierino Sì, certo? sì, sì Ma ah, l'hai già aperto Già aperto Allora, apro questa qua di Brooks che sono curioso Cercherò di guardare il colore No, ma non credo che sia loro Aspetta che le abbasso perché se non le vedo Ok Tiro fuori la prima allora sicuramente è una scarpa alla gara stiamo sui 200 grammi circa direi però che non è la... non c'è il carbonio, c'è il carbonio no? Anche non c'era il carbonio a me sembrano molto belle allora è una suola abbastanza strana per Brooks anche la gomma è abbastanza strana per Brooks Uh, però sai che saprei dirti cos'è, cavolo, perché non lo so, un Iperion Tempo nuovo non lo so cosa potrebbe essere. È, ass è assolutamente un Tempo. Scusami fuori programma, ma questa non l'avevamo già testata? No. <ride> Il DNA Flash non l'avevamo neanche mai toccato? No secondo, no, secondo me no. E ti dirò che, che mi ricorda un po' alla lontana quello di Sketcher l'hyper assolut è assolutamente azotato come, come le sketches un pochino più, più duro sicuramente però, però è interessante perché le mescole di brooks non mi hanno mai fatto impazzire questa qua invece potrebbe essere morbida e riposante poi visto che è una scarpa che stanno usando in molti è curiosa dici che prima o poi riusciremo a, a fare un test in pista oppure no Beh oggi, oggi perché pioveva non siamo andati, settimana prossima volendo qualcosa possiamo fare, adesso valutiamo. Tra l'altro lunedì è la Pentecoste, eh? non so se, se lo sai. <ride> diciamo che ho rimosso bellamente. Non so cosa mi possa cambiare la mia giornata alla Pentecoste, anche perché devo andare nello stesso a scuola, quindi. È festa in Belgio, è festa. In, eh, eh, in Italia no. No, comunque intersuola interessante, morbida. Um, tomai abbastanza racing e questa, questo battistrada che mi sembra molto grippante, quindi sono, sono sicuramente da provare, sono fuori da un pochino e arriviamo un attimino in ritardo, però patate, ci, ci metteremo poco a testarle. Va bene, apri anche la seconda scatola che è comunque interessante. Um, hai visto che sono uscite le nuove adidas da gara? Oka. E invece questa, beh, Oka, Oka è nostro, uno dei nostri marchi preferiti. Allora questa è pesante, pesantina. Ma secondo te sono son le Clifton 8? Non sono le Clifton 8 perché sono abbastanza pesanti. Ma le Clifton 8 escono a giugno, no? Eh Mancano pochi giorni, anzi siccome il video esce oggi potrei dire che manca poco più di una settimana, quindi vabbè potrebbero essere loro no comunque non sono loro e direi che vabbè non è che c'era molto da... ormai ci mancavano solamente loro e le bondi e a sentirle mi sembrano di più le Arai queste quindi... assolutamente ma quanto pesano? eh secondo me più di 300 grammi pesa un più 300 grammi, io ho la convinzione che siano 270, ovviamente non posso mai... 270 senza toccato, non mi mica andato a vedere su internet ma ovvio no. uh, non ho più forse la sensibilità delle scarpe sopra i 300 grammi uh, diciamo che però non, è, non mi dà la, la stessa leggerezza che, che dà la, la Clifton per dire ah vabbè dai no no, beh leggera per carità ma non uh... Sono abituato alle Clifton, che sono ingombranti uguali, ma molto più, tra virgolette, leggere, quindi boh. Secondo me nella preparazione della maratona potrebbero comunque aiutarti, perché aiutano e danno un controllo antipronazione. Ma guarda, come ho sempre detto, Oca mi piace perché queste scarpe... Eh, anche infortunio diciamo eh, ti aiutano molto a recuperare ti aiutano molto a non stancarti e quando, quando sei stanco invece ti, ti supportano abbastanza questa è pure una scarpa antipronazione da capire come funziona perché... tra l'altro Andrea ci dovrebbe essere scritto il peso W vuol dire weight va bene dai queste le proveremo carine anche da vedere non c'è da fare l'aperitivo però è una bella scarpa non le vuoi provare al piede? la provo al piede sì è vero perché in effetti è un pochino abbondante sì, ma Aspetta prima di fare una mezza camminata che ti devo, te la lancio e guarda cosa c'è scritto nella linguetta. No, no, 43, e un terzo. Sono le tue. Sono le mie. Mm. Però non ho indovinato il peso. A livello di calzata cosa ne pensi? Perché comunque noi di solito diamo questa indicazione, almeno all'inizio ci è stato chiesto di aggiungerla. Cosa pensi del... Delle Brooks e cosa pensi delle. Numero di solito, stesso numero americano, ripeto, se, ripetiamo sempre e quindi per tutte e due va bene 9,5 per me, quindi perfette. Sono tra virgolette comode, un pochino più larghe, ma in generale la pianta sulla Rai, cosa che secondo me può, può andare solamente bene perché tanti si lamentano delle piante strette. Secondo me è molto comoda, è una scarpa da lento, quindi perfetta così. La Brooks invece 9,5 anche lei per me è perfetto e la tomaia è molto, molto leggera ma che fa calzino, quindi no, non male. E quando faremo il test delle, delle due scarpe? Il 15 test... giorni 3 settimane. 15, gio Dai, 15 giorni, tanto alla fine. È... Sabato prossimo ci rivediamo, riscambiamo le scarpe e partiamo. Quindi sì, due settimane massimo, abbiamo finito tutto. E invece Andrea cosa ne pensi delle mie cuffiette che ho appena preso? Ti piace il colore? No, infatti stavo pensando che se fossero davvero tue sarebbe preoccupante. È un colore rosa carne che è proprio che è andata perfettamente per tua figlia sono sicuramente comode bisogna non sono mai riuscito a testarle veramente su correndo perché ho paura di perderle per strada quindi ehm, non sono ancora riuscito a sfruttarle per il loro utilizzo vero? Va bene, grazie Andrea, non riusciamo oggi a correre, però eh, sappiamo che c'è la, la gara del passatore, più tardi la, la guarderemo. Ti faccio comunque i miei in bocca al lupo per la gara di domani, eh, vabbè, ci vediamo alla prossima. Beh, in bocca al lupo anche a te per, per paratico, speriamo di divertirci tutte e due e di fare una buona gara e di, di raggiungere quello che ci siamo prefissati. E come al solito, keep running, stay strong e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!